giustamente dal cortile vicino sì questa è l'immagine più.. diciamo che di là si vedeva anche un pezzettino della villa comunque sì, di sì. là è un'immagine molto più bella. È bella la torretta però. No, no.